Ma dove mi trovo? Ma che ci sono delle costruzioni strane? Devo andare subito a vedere. Mamma mia. Ma ci stanno. Cosa sono queste cose? Ma c'è un tizio. Salve! Come si chiama? Tizio? Si chiama Ryan B Cell mm, Che sarà un nome che già sto tizio? Ma che sta facendo? Sta costruendo. Ma non sono in un server. Mm altro questo è un municipio credo che saranno i blocchi municipio è più grande degli altri struttori c'è una fontana un altro tipo cose però più scrauso in legno uh lì c'è una fattoria questo posto non l'ho costruito io credo non so non sono un um, strano però ci sono molte persone qua questo qua presumo che sia una mensa perché ci sono dei cavoli qua che ci sta un caldello rone se no non mi cioè, piace questo qua è una fattoria sicuro si vede da lontano che è una fattoria questo qua Abitazioni, si, sì, stanno pure dormendo dentro, mm, che strano posto, credo che pure questa sia una mod, ma perché capire i mondi, i zeppi di cose strane, non lo so, credo che sia una mod, quindi, vabbè, uh, senza indugi, intro. amici e amiche di striscia la notizia no ma perché mi viene ogni volta di dire striscia la notizia io ho qualche problema mentale oggi e eh, tutti gli altri giorni vabbè così io non ho dettagli siamo tornati in una mod review con la U molto grossa questa mod review consiste nella mod di minecolonies che la trovate dalla 1.12 fino all'1.16.5 dove sto io ecco qua la mine colonis consiste sopra soprattutto nel uh, creare un proprio villaggio un villaggio molto bello tipo quello che ho fatto io ora che non ho costruito neanche io ma l'hanno costruito loro aspettate un attimo tolgo una musica che mi sta già andando fastidio yeah. ecco qua un bellissimo villaggio tipo questo qua c'è il municipio molto bello tutto fatto bene con le tegole belle mamma mia prende ehm, molto bello codesto da che codesta mod io ho già giocato molto tempo in sta mod è bellissimo perché si costruisce un villaggio il primo tutto te lo costruiscono loro gli NPC che ora stanno a dormire ve li faccio vedere non si faccio Venite dormiglioni, svegliatevi Ecco qua, questo qua è uno Quella, se mi fa uscire da sta casa, ecco qua Queste case tutte loro l'hanno costruite, io non ho fatto niente, giuro Potete provare pure voi a installarvi la mod E provare se costruite voi o meno, no? Costruiscono tutto loro, basta che gli dai materiali Questa qua è la mensa, come ho detto nell'introduzione in Dove sta sta tizia? che cucina qua tutto il tempo infatti ha fatto un bel po di pane molto pane che deriva dal grano di questa fattoria che ha lei o oh, lui non so se è femmina o maschio non riesco a capire è trans mm, strano strano poi migliorano pure le strutture tipo lui che si sta migliorando questo Pr questo qua è livello 1 questo qua è livello 2 molto bello molto bello può contenere più tizi più builder come si chiamano vabbè il municipio è la prima cosa che si deve costruire se no non funziona niente nel villaggio poi i builder sono la seconda cosa vi faccio vedere come si costruiscono allora il municipio dove è che sta questo qua municipio questo qua è il municipio si piazza vi esce questo fate us build tool stanno tipo tutti questi qua vedete Stanno un bel po' di come dice di modi per costruirlo lo piazzate ora non posso perché il mio municipio già sta lo piazzate e um, i builder ve lo costruiranno automaticamente quando arriveranno perché non è che arriveranno subito questi builder questi um, colonizzatori, questi cittadini arriveranno dopo tipo 2-3 minuti e quando arrivano dovete mettere i cantieri che si fa come la stessa cosa ci sono molti tipi diversi S sempre Poi ci stanno molte facoltà, per esempio qua che ho messo quelle più essenziali, cioè la mensa, se no come mangiano, il farmer, cioè come si dice? L'agricoltore. L'agricoltore ho messo quello l'agricoltore, se no le materie prime dove derivano, non so. Poi ehm, appena arrivano gli altri i cittadini, devo mettere pure la miniera se non, la pietra dove, la, dove ce l'hanno perché queste pietre che ho usato ho prese io in creativa il legno invece è pure lo stesso sono fatto tutto in creativa a queste parti e vabbè e quindi io vi consiglio subito di prendere mh, il municipio tutti i builder ne prendete uno solo il resto fate il legno eh, la pietra cioè la miniera il falegname e poi ci fate ehm, i il farmer. Poi quando arrivano gli altri fate la mensa, un altro builder, così tutte le case per loro, che devono essere 4 perché i primi cittadini sono 4 in tutto. Infatti ora ne ho 4. 1 2 3 qua dovrebbe essere qu dovrebbe stare il quarto. Dov'è stare il quarto? Forse sta a casa sua E 4 si sì, sì, sta a casa sua E 4 perché non ha niente da fare è sfaticato Ora vi faccio vedere tutti i mestieri Tutti questi sono mestieri Vedete Quanto sono Mamma mia sono tantissimi Sono molti sono molti Tanto voglio fare qua un attimo questa cosa ricordo cosa serve mi sa che tipo non lo so non mi ricordo qua invece ci stanno le bandiere dei coloni tipo io ho deciso questo che ci sta ci sta un bel po' molto bello molto bello qua ancora sto cercando di capire come si usa questo. vabbè non lo so fa <ride> Mamma mia Ci stanno questo qua Il taglialenna Il, il taglialena, Vabbè il falegname Poi dov'è che sta eh, Dov'è che sta Dov'è che sta Sto cercando Come si chiama poi Il minatore La miniera Se la trovo ecco qua miniera questa qua è la miniera molto bella la miniera molto bella funzionano tutti come vi ho fatto vedere ora piazzo una casa vi faccio vedere come le piazzo io le case qui allora devo mettere Dov'è che sta? Se lo trovo Eccolo qui Questa è quella casa Tutto più così Così si mette Fate così o Esce il cantiere Vi consiglio di spianare tutto voi Tutta sta parte pianare perché è molto faticoso per il builder che lo devi fare perché ci mette un anno e mezzo e poi ti chiede ogni due secondi una pala infatti dovete dare gli attrezzi oltre alle risorse faccio così build option upgrade e fa la richiesta di essere creata la casa poi si rimette ovviamente tutto questo coso io lo odio io ogni volta lo tolgo dove dà fastidio, dove non dà fastidio no perché così capisco dove si trova Cioè i confini della casa della costruzione ecco qua Ora se lei è femmina quindi lei accetta la costruzione della casa dovrebbe andare alla sua bacheca La sua baracca C'è cioè qua Ora sta andando, <coughs> vedete, ecco, entrata. ecco qua, ora l'ha accettato, ora gli devo dare tutti i materiali che vedete qua vi richiede tutti, voi li mettete facendo così, inventario, mettete tutti i materiali che servono, io un po' cioè no, però io, se siete in creativa potete fare letteralmente così, fate molto prima ecco qua così non cioè non ci mettete tre ore e mezza per cercare tutti i materiali, metterli dentro è un casino lo so poi dopo aver costruito l'altra la, casa dovrebbe arrivare un altro colono oppure si dovrebbero riprodurre cioè uh, poi vi danno delle task tipo questa qua mi ha chiesto il fertilizzante che sarà che è il, um, ossa come si chiama la farina d'ossa lo mettete qui e se lo andrà a prendere da solo infatti ora non c'è più nessuna tasca lei intanto che sta creando la casa molto bello, molto bello questa mod mi piace tantissimo poi ci stanno pure i razziatori, quelli che... come che si chiamano? Poi ci stanno pure mh, le armature, che sono molto belle Ci sono i pirati, sì, che vengono via mare Però qua c'è un fiumicino piccolissimo, quindi non possono venire Quindi escludo completamente i pirati che possono venire Però possono venire da qua, credo... sì! No, non è vero. Da qua non possono venire da nessun fiume perché questi sono fiumi chiusi, non si trovano da nessun mare. Poi ci possono venire pure um, i barbari, che questi qua possono venire sempre i barbari. Eh, dove stanno... No. Ah, poi se non avete guardie, io ho messo in pacifica. Pacifica la modalità. Se non avete guardie del villaggio per non costruite nessuna capanna delle guardie se potete chiamare dei mercenari si fa da qua ecco qua chiama i mercenari però se lo chiama se li chiamate c'è un 50% di prob probabilità che vi attacchino ecco è una cosa molto brutta e dovete andare manualmente voi a uccidere i mercenari Quindi non ve lo consiglio Vi consiglio più di difendere voi il villaggio Eh sì E poi altre cose che devo dire Ci stanno delle armature belle tipo queste Ci sta il cappello di Santa Claus Che ora metto perché mi piace Si sì, si sì, si sì, molto bello Ci stanno molte cose nuove Molti materiali bello sì, molto bello molto bello ci sta il campo dove sta lo spaventapasseri ci stanno i biscotti il pane tanta roba tanta roba mamma mia ci sta questa ora prendo un arco No, devo mettere Qui Credo che... Ah no, mi sa che deve essere in survival Aspettate, aspettate No eh, Non, non funzionava con l'arco normale Mi sa che hanno aggiornato Questa parte non la so Ah vabbè, poi ci stanno queste nuove cose Che sono i barili ehm, Ci stanno queste, come si chiama Non mi ricordo Uh, vabbè poi ci sono i tappeti che fluttano delle um, nuove cose uh, materiali brick oh, poi c'è il uh, i muri di carta molto belli i muri di carta sono pure un po' trasparenti, sono tipo quelli giapponesi mi piace poi che altro devo far vedere Niente altro da far vedere. Qua intanto ancora non l'ha finito il builder. Ma ora lo metto mattina. Vediamo un po' se lo riesce a finire. Ho il video la fine del video, molto bello. Poi potete sempre gridarli fino al livello 5 così upgrade upgrade upgrade fino a livello 5 ed è molto molto molto molto molto difficile farlo upgradearli infatti qua sta da tipo un'ora e mezza che sta upgradando la sta baracca brutta invece a questo perché sono abbastanza lenti a costruire poi è normale che devono avere delle skills io le ho modificate perché si possono modificare in creativa devono avere delle skills buone per costruire meglio se no ci mettono anni, anni anni anni anni anni anni anni anni anni per costruire una cosa lo stesso vale però per tutte le altre professioni per esempio c'è pure l'insegnante dell'università ah è finito qua lo faccio vedere lo faccio vedere dentro dentro permesso se si può strano ha fatto pure il piano di sotto che prima non c'era questo è un magazzino molto bello come posto accogliente accogliente il piano di sopra non mi piace perché è tutto fatto male poi qua c'è il tetto migliorato tutto bello ora vi faccio il confronto con questa baracca che non c'è niente gli scaffali ho aggiunti io se no non poteva mettere niente perché qua lo spazio ridotto è poco è di una casa piccola qua è più brutta molto più brutta questo qua però non lo posso upgridare perché sennò rompe tutto la fontana eccetera quindi è brutto da fare pure le case si possono upgridare tutto si può upgradare fino a livello 5 tutto ve lo dico tutto tutto vabbè quindi eh, come posso dire il video si conclude qua perché non c'è quasi niente da far vedere se no posso fare un altro video a parte dove costruisco una città cioè un villaggio da zero con main colonis questo mi piace così oh, wow. costruisco costruisco, vabbè. costruisco una città da, un villaggio da zero su main colonis con la mod intendo e... Fatemi sapere, scrivete nei commenti se viva questa mia idea. Che lo so, sono un fanatico di costruire cose, però mi piace è molto bello. Ve lo consiglio. Mi sa molto... Quindi Foxer col, ba col cappello da babbo Natale vi saluta.